per dimagrire, per contrastare lo stress per staccare la spina dalle tensioni è fondamentale respirare nel modo corretto, soprattutto se si lavora tutta la giornata in ambienti chiusi con il climatizzatore, l'aria condizionata che dir si voglia. Una delle mie respirazioni preferite è la respirazione a narici alternate che ci aiuta a bilanciare il sistema nervoso simpatico, che è quello che ci iperattiva, e quello parasimpatico, che è quello che ci aiuta a rilassarci, che è quello che riusciamo ad attivare molto meno a causa delle giornate intense che abbiamo. Quindi, come procedere? Prendiamo due dita sul centro della fronte, il primo dito, quindi il pollice su una narice e lasciamo aperta l'altra. Inspiriamo in questo modo, chiudiamo la narice, mandiamo via l'aria dall'altra narice, la riprendiamo, chiudiamo, riapriamo, mandiamo via, prendiamo e chiudiamo. In questo modo staccheremo la spina in pochissimi secondi, recupereremo equilibrio e benessere.